Cominciamo di qua un percorso brevissimo che sarà fatto di 30 passi. <laughs> e, e Prima di cominciare vi, vi chiedo di toccare questa materia. Please come and touch the material which is two four limestone, which is the material of which every little house and old cave in materia è dato. So please, try to guess. puoi can you explain this kind of soft and tough and uh, easy to work uh, and resistant material? How does it Awesome. No, so, any ideas? No. Mm -hmm. Very Where Water. Water. Ah, water. Uh, water. Conchiglie tritate? Sì, conchiglie tritate. Ah, ah conchiglie tritate. Yes. From la, la, years la, from Ma non solo. not only shells. altro no. c'è nel mare oggi? What else apart from shells can be inside I ci sono, i pesci. Cells. Cells. Oh. Oh. E cosa fanno i pesci durante la loro vita? What do the fish do during their life? Mangiano, <laughs> they eat, <Si> accoppiano. <laughs> they fuck, <Si laughs> they kill, they die. <laughs> la But first of all, they shit all the fish in the sea. In all their life, they shit all the fish in the sea. In all their life, they shit all the prima di morire, fanno molta cacca. Yeah, they shit the fish like every uomo. human being. <laughs> so, you okay. need to find a way okay. to use it. Allora, questo, <laughs> This? questa città, è una città fatta di cacca. Quindi, really? no. So, yes, the oldest fatte is made by the Ma no. <laughs> Sedimenti della terra. Fatti di sedimenti marini. Quando geologic marine, when you hear uh, marine sediment it's shit. <laughs> <Fish> <laughs>